Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla, benvenuti in un nuovo video, oggi ci troviamo su Hyper Escape Per chi non conoscesse Hyper Escape, ragazzi, questo è un nuovo Battle Royale di Ubisoft Veramente, veramente figo Ve ne parlo un po' velocemente, ci troviamo all'interno di una simulazione di videogiochi E praticamente all'interno di questa simulazione i giocatori devono contendersi, insomma, la corona per ottenere la vittoria Non sto qui a scendere nello specifico, voglio parlarvi principalmente dell'aspetto, diciamo, di gameplay vero e proprio E ragazzi, a me questo gioco piace veramente un botto. Mi piace soprattutto perché è molto differente da tutti i battle royale che abbiamo visto fino ad ora in diverse meccaniche che ora scoprirete guardando il video Quindi intanto vi lascio e fatemi sapere anche voi che ne pensate Ok ragazzi quindi siamo su Hyper Escape Questa è la mappa come potete vedere ci sono comunque delle zone che io definirei arancioni a tutti gli effetti Che sono le zone principali distretti mentre invece le più piccole sono invece zone secondarie Ok quindi ci siamo ragazzi siamo con le nostre capsule Vediamo dove ci vogliamo lanciare ok i nostri compagni si vogliono lanciare a Front Hall E vabbè proviamo Che poi tra l'altro sembra molto Notre Dame Sì no credo, credo che sia proprio Notre Dame Sì sì è, è decisamente Notre Dame Tutto l'ambiente è molto francese eh? Si vede proprio che questo è un ambiente urbano francese cioè te lo lascia facilmente intendere un po' il tutto Anche le, comunque il paesaggio urbano è molto alla Si credo unity per capirci eh. Un attimo evitare di stare in sta zona però Perché già vedo gente e io ho una mazza a mano Che non è proprio il top attimo. Queste sono le finestre ragazzi Sono finestre virtuali Le quali per entrare tu devi praticamente sfondare Ho trovato l'abilità rivelazione che posso potenziare e mina Ora rivelazione mi rivela i nemici nelle mie vicinanze Più potenzio l'abilità trovando le altre rilevazioni Più il raggio aumenta Tra l'altro guardate ragazzi Ragazzi io ho trovato un altro fucile a pompa completamente uguale a quello che avevo già trovato Ma dato che ne ho trovato un secondo io posso potenziare la mia arma di base Che è veramente è una cosa fighissima Tra l'altro il mio amico è stato eliminato ma siamo separati Cioè questa cosa non è del top Cioè quindi ora per rianimare i tuoi compagni devi fare delle kill necessariamente E questa secondo me è una cosa veramente figa Una cosa veramente figa Attenzione attenzione attenzione Ok il mio compagno sta su una tomba come potete vedere Anche se siamo un attimo circondati da nemici Non è che mi fiderei molto di far sta cosa io ci provo. Io provo a rianimare. Vedo se riesco a fare una cosa. Sneaky sneaky Credo di no, sinceramente. Però ora me ne vado. Ciao. Vediamo se riusciamo. Ci stanno a sparare, raga. Mi sembra di sì. Eh? Se non sbaglio. Uh, ciao. Ci hanno rivelato. <ride> ciao, ragazzi. Io, io scappo. Non lo so. Io, io ci voglio provare, però. Bam. Proviamo lì. 50. Uh, uh, uh. Calmi. Cal no, no, no, no, no, no. Questi sono pericolosi, questi sono pericolosi, fratelli Ricarica una cosa veloce, grazie Io, questi tipi veramente mi fanno un botto paura con queste armi Perché hanno pure loro la mia arma, raga, che è fortissima Cioè, veramente sarebbe capace di... Non dico di shottare, però leva tipo metà vita Cioè, capito come? Solo che, vabbè, ci mette un po' per ricaricare, ma quello lo trovo più che normale mm. Attenzione, raga, attenzione Oh, ma 59 alla E 29 alla volta, E fratelli, è nammo 29, stai scherzando Basta un colpo, basta un colpo, fratelli, dai, porca miseria Ma i miei amici cosa stanno facendo che qua dentro sto a fare, dai, solo io, mezz'anno tre dam Cioè, sono molto confuso, fratelli, molto confuso Devo scappare, devo scappare, perché credo che mi stiano addosso un po' Uno ha utilizzato l'abilità palla, sì, c'è un'abilità palla, se ve lo stesse chiedendo Quanta gente ci sta... ci stanno mantenendo in safe, raga, no No, no, no, sta cosa non mi piace, ci stanno tenendo in safe Guardate, guardate, li ci vogliono dare, raga, io, io scappo, io scappo. Ciao. Ok, raga, mi servono armi un attimo più forti, perché quel fucile a pompa non mi convince per nulla. L'arma di destra più sì, il danno non è per nulla male. Vediamo qui che ci sta. Ah, questo aumenta il danno, madonna, serio? Se questo aumenta il danno diventa tipo l'arma più forte del gioco frate lì. Tra l'altro appena possiamo dobbiamo vedere se riusciamo a rianimare il, il nostro amico Che sta lì Come potete vedere ragazzi è un fantasma che, sta che aspetta noi che eliminiamo un nemico In modo da poterlo utilizzare tipo la sua tomba Cioè, capito come Io quasi quasi raga mi prendo un fucile d'assalto a posto del, del mio fucile a pompa Pure che di livello 1 non fa niente A parte con gente in testa raga Uh via via via Via raga decisamente via mi curo questo me lo posso tranquillamente eliminare Ok, ottimo, se il mio compagno arriva qui lo rianimo Se vuole aspettare tempo, non è un fatto mio Fratelli, fratellina, cosa veloce Te prego che ti devo rianimare qua, ho fatto la kill Uh, posso aumentare il caricatore dell'arma Perché ho trovato un potenziamento, ottimo Ok, il nostro compagno è stato rianimato Perfetto, perfetto Il settore si sta chiudendo, ragazzi, dobbiamo, vabbè, spostarci In realtà di poco Oh, cos'è? Ah, ok, il nostro compagno che provava l'arma Mamma mia, che panico, fratelli Stanno là, raga, guardate, stanno là io vorrei pusharli, vorrei pusharli raga Se i miei compagni mi accompagnano in sta cosa Ma sinceramente non credo Vediamo quante ne prendo, dai Madonna Nulla, posso potenziare l'arma però, lo faccio Velocità recupero, a posto Vediamo raga se riesco Posso fare così? L'ho colpito? 65? È morto? È quasi morto? Devo fare così raga Altrimenti questo mi fa male Devo buttarmici dentro. Cavolo, mi ha colpito ma ha fatto malissimo. A parte che questo sta mettendo tutte mine, frate lì. Eh, è nammo. Dai, dai. Ok, eliminato. Uh, mina non mi interessa. Cura. Questo mi interessa. Cosa? Ciao, frate lì. A parte che ho pochissima vita. Cosa sto facendo? Ragazzi, io sto facendo una kill dopo l'altra. Cioè, veramente è scandaloso. Mi faccio questa. Non so quanto mi possa servire. Fammi la guarigione un attimo, grazie. Si sta chiudendo il settore, devo andarmene, ciao Devo anche mettermi l'armatura che mi stavano a sparare, ovviamente Devo trovare un modo per alzarmi e andarmene velocemente Perché ce li ho tipo alle spalle, cioè Sono tipo morto Sì, sì, no, raga, mi stanno proprio a sparare alle spalle Oh, bello questo, fratelli Questo mi piace, questo mi piace, fratelli Bello per te, siamo a quattro, raga, siamo a quattro Mi piace sta cosa No, questa cosa non mi piace Questa cosa non mi piace, l'ho capito? Aiuto, mi hanno visto Mi, mi hanno visto, però l'ho eliminato, bella Via, non qui, no, qui, sono, i miei compagni sono morti Ah, bello, fa piacere sta cosa mm, si è messo l'armatura giustamente Ragazzi, ragazzi, sa, sa, potete farvi rianimare lì Per piacere, qualcuno salga lì Devo vedere di fare qualche kill e di rianimare Però, cioè, che, che cosa posso fare, raga Io ho tutto al massimo, cioè Non posso potenziarmi più nulla, ora devo solo giocarla Quasi, quasi l'attivo, eh Non si sa mai Dai, ripristina, una cosa veloce, fratelli Ciao Ok, io fuggo la gente ci spara Io però faccio così Scusatemi la mira ragazzi è Veramente scandalosa Me ne rendo conto Dove sta il mio compagno? Ok Cerchiamo di stare vicini Te stanno a sparare fratelli Te stanno a sparare fratelli Dai che l'ho massacrato Fratelli Vedo che non si è curato Sta là No dovevo ricaricare Me l'hanno rubata? Cioè me l'hanno rubata Me l'hanno confermata Aia Gente Gente sopra Io rianimo Loro eliminano Mi sembra giusto No sono due Ciao Ciao, ciao, ciao, ciao Devo vedere, raga, di rianimare da qualche altra parte attimo, un attimo Sto arrivando, fratelli Sto arrivando Dammi un attimo Attivo la corazza Non mi hanno notato? Non mi hanno notato Vai, raga Vai, raga Vai, raga Bella Mi hanno dato un assist A me va bene Madonna Corazza, ora Me ne devo andare Me ne devo andare Mi sta disgregando questo palazzo Questa cosa non mi fa per nulla piacere dove dobbiamo andare? In questo quartiere zero, ok. Vado qui, scappo, dai. Uh! Madonna, no, no, raga, mi hanno visto di nuovo. No, ma sta un team intero che sta su di me. Devo cercare di entrare in un palazzo, raga. Sono dietro al muro, non posso spararli, se non ora, forse. Aspetta, mi serve la visuale, buona su qualcuno. E dai, Forto the Gamer, che sei scandalo. Mannaggia, la miseria. Si sta chiudendo pure sta zona. Ah, no, il settore, ok. Non, non è detto che sia il mio, non è detto che sia il mio. Mm, bello. Si sta disgregando qualunque cosa raga Credo che ora ci sia la corona Vi spiego che cosa è velocemente la corona In pratica la corona è un oggetto che se noi otteniamo e Riusciamo a mantenere per più di 8 secondi Anche se mi stanno sparando quindi non credo di riuscirci manco per 3 eh. Se lo facciamo raga In pratica Cioè vinciamo la partita Quindi per ora magari li faccio massacrare un altro po' a vicenda E vedo se mantenere la corona o provare a pushare. Provo un attimo Tra l'altro i miei compagni stanno ancora qui a darsele Cioè a nascondersi cose La corona appare tra 20 secondi Appare lì sopra Bene. Ok quello è stato eliminato Immagino Mamma mia raga Che Oh ma questo è nemico Sono morto sono morto Utilizza tutte le contemporaneamente Ciao Prendi la corona è un parolone fratelli Non so se te ne sei reso conto Posso provare raga ma io credo che, che le piglio se ce provo Cioè è eh, il frame del giocatore con la corona Abbiamo 40 secondi per eliminare il tizio che ha preso la corona Certo sicuro Sicuro fratelli Sto già là, guarda Vediamo se riesco, l'ho distrutto, l'ho distrutto fratelli si è, messo, si è messo il muro fratelli Si è messo il muro fratelli L'ho eliminato? L'ho eliminato io Ma serio? Ciao me scappo Io mi limito a eliminare il tizio che prende la corona Uno a uno li riesco a eliminare, che dite? Secondo me si può fare Cosa stai facendo tu qua? Ciao Ragazzi dovrei smetterla di fare questa follia Nemico rilevato fratelli, un nemico Chissà quanti ce ne stanno fratelli Tutti zitti Beh, Vedete ne elimino uno, si rianimano No, raga, devo, devo provare a eliminare quello corona. Dai, raga, sta l'alleato. Sta l'alleato che ho sbroccato, dovuto dargli al sicuro. E dai, alleato. Stanno ancora in tre, cribbio santo. Oh, attenzione! Alleato, fa sta cosa, fa in fretta. Peglia sta corona, fratelli. Peglia sta corona. Ah, mi vuoi rianimare? Non so se ci conviene, eh, te lo dico. Vabbè, se proprio ci tieni io non mi offendo, eh. Però se piglia la corona nessuno si offendeva pure. Io ho la piglia corona, qualcuno ti sta rilevando Teoricamente siamo in due, quindi pure se mi rilevano A me non interessa Appena arriva c'è c'è una mazzettata sotto i denti E c'è, no il fratelli ragazzi Si è offeso, non, non sta pusciando Ma che sta facendo, dovrebbe, oh Ok mi ha colpito, mi ha colpito, questa cosa non doveva andare così Pensavo che non mi pushasse. Invece l'ha fatto, okay, ok ragazzi si sta avvicinando Decisamente si sta avvicinando, devo fuggire Devo fare di tutto per farmi lasciare stare Mancano pochi secondi, via, vinta L'ho vinta raga, per forza Madonna, prima vittoria in escape Andata, 6 kill, credo. Fratelli!